Ciao, ah, sono Dario per Alternativa Linux. Ci avviamo verso la fine di questa serie di video dedicati a come usare Linux Mint anche per lavoro, quindi per applicazioni produttive e non solo nel tempo libero. Questo video, come gli altri della serie, fa parte di un ciclo che ripercorre i punti principali del lungo post Usare Linux Mint per lavoro, che ho pubblicato nel blog durante il lockdown primaverile. L'occasione mi ha dato anche l'opportunità di riscrivere, di integrare e modificare buona parte dei contenuti di questo post. Questo video e la relativa parte del post hanno ancora forse bisogno che io chiarisca meglio la natura, ovvero... Dopo tutte quelle cose che ho già dimostrato possano essere fatte per usare Linux Mint per lavoro, eccone altre che forse non sai che puoi fare molto facilmente così come con Windows. Del celebre servizio di hosting per file e documenti che offre cloud storage e sincronizzazione automatica dei file, è disponibile anche l'applicazione per ambiente Linux. Anche Dropbox si trova nel gestore applicazioni di Linux Mint e si installa con un clic. Dopo l'installazione troverai la cartella principale di Dropbox nella tua directory home di Linux Mint. L'applicazione Account Online è predefinita nell'installazione di Linux Mint e che trovi nel menu sotto la categoria Preferenze, consente di connettersi tramite il servizio Gnome Online Accounts ai servizi Microsoft Exchange, agli altri servizi Microsoft e a quelli di Google. Per sincronizzare Google Drive in Linux Mint devi selezionare la prima opzione suggerita, proprio quella relativa ai servizi Google, indicando i dati del tuo account e completando la configurazione. Appena autorizzato GNOME ad accedere ai dati del tuo account, una nuova cartella di rete con il nome del tuo account viene posizionata sul desktop. E all'interno di Nemo, il file manager, troverai nel pannello di sinistra, in modalità Mostra le risorse, il riferimento a tale cartella. Qualunque operazione compiuta tramite l'applicazione web di Google Drive o da altri dispositivi, oppure proprio su questa cartella di Nemo, sarà sincronizzata all'istante. DIA è un editor per creare diagrammi, grafici, classificazioni e tabelle ed esportarle in formato PostScript e in tanti altri formati perfetti anche per la stampa. Se conosci o hai usato Microsoft Visio, sai cosa intendo. Questa è infatti l'alternativa gratuita e open source supporta i diagrammi in formato UML e altri diffusi formati. La installi in un istante dal gestore applicazioni di Linux Mint o dal software center di Ubuntu. Una valida alternativa a Dia è Pencil. Oltre a consentire la creazione di grafici e diagrammi, consente di realizzare mock-up, cioè interfacce grafiche per simulare siti web, finestre di programmi e applicazioni in vari dispositivi puoi farti un'idea delle possibilità nella pagina di modelli e stencil di Pencil. Pencil non si trova nei repository ufficiali di Linux Mint o Ubuntu e devi quindi scaricare il pacchetto DEB dalla pagina di download. Nel gestore applicazioni puoi anche installare in un solo clic la versione desktop dei più popolari programmi di messaggistica. Parlo di Skype, Whatsapp, Telegram e Signal, tra tutti gli altri. Il celebre programma per la gestione remota di dispositivi TeamViewer è disponibile per installazione anche in ambiente Linux. Se devi fornire assistenza informatica o consentire che ti venga prestata, sia che il computer con Linux Mint sia quello controllato che l'ospite, TeamViewer non ha rivali tra i software che consentono un utilizzo gratuito per scopi privati. Il programma non è disponibile nei repository ufficiali di Linux Mint, ma puoi scaricare TeamViewer per Linux dal sito ufficiale. Il sito dovrebbe riconoscere se ti colleghi da un sistema Linux. In ogni caso, seleziona il formato DEB package a 64 o 32 bit, a seconda della tua architettura. Se non sai quale di queste architetture è adottata nella tua installazione di Linux Mint, apri una finestra di terminale e digita il comando uname-m. Se il risultato è x86-64, il tuo sistema è 64 bit. Se è i686, è a 32 bit. Per avviare una sessione di TeamViewer è poi sufficiente che l'ospite comunichi a chi si collega il proprio ID interlocutore e la password, la cui durata si limita alla sessione stessa, per consentirgli di vedere il desktop ospite ed interagire con esso. Bene, per ora è tutto. Questo video non è molto succoso, lo so, integrerò presto anche il post nel blog con ulteriori contenuti per la produttività in Linux Mint. Il prossimo sarà l'ultimo video di questa serie. Vedremo come Linux Mint possa piegarsi ad eventuali esigenze lavorative di produttività spiegando come sia possibile installare programmi per Windows in ambiente Linux. Grazie intanto per la tua attenzione e alla prossima. Ciao!